Ciao a tutti, ragazzi. Sono S2004. E oggi siamo in un nuovo video sulla vanilla. E. Muori che mi ha attaccato. Siamo in un nuovo video nella vanilla. E dove volevo provare a. Tro... a esplorare questo nuovo bioma. Cioè, questa nuova. Eh... non mi ricordo come si chiama. Struttura, ecco, sono gli occhi che danno fastidio. Quindi tu cadi nella lava e muori. Ora, io mi sono messo il cappello perché è quello con cui ho meno incantamenti. Perché volevo provare a mettere anche gli stivali, ma negli stivali ho protezione 4. Quindi, volevo evitare. Quindi, ora togliamoci le litre e mettiamoci questo. E voglio provare e, e niente, sono caduto subito. Ho trovato eh, dell'oro. Il problema è che se io se io lo rompo mi attaccano subito. Quindi tu cosa puoi? Allora, uccidiamolo, ecco morto. Quindi prendiamoci tutto questo minerale e questo è quarzo, non lo butto via perché cioè buttalo via il quarzo che è rarissimo. Cioè è rarissimo, non è raro ma è difficile da fare. Ora io so già che ci sono altri a rompere le scatole, quindi io adesso continuiamo ad esplorare questi non li raccolgo per il semplice fatto che voglio tenerli per adesso perché magari in futuro li vengo a raccogliere siccome sono rari allora tra l'altro dovrei anche raccogliere questa pietra che è la pietra nera la blackstone ora proviamo a scendere qui e Continuiamo ad esplorare, qua ci sono dei piglin che però non gli dà fastidio per adesso E comunque non, non c'è niente mi sembra in questo piano A parte che questa bastione sembra un po' spoglio proviamo allora continua da quella parte perfetto allora andiamo da questa parte non stiamo da questa parte di qua che se no non c'è niente il problema è come continua allora devo mangiare proviamo a scendere qui c'è questo oro qui che una lanterna che è attaccata a una catena che è uno dei nuovi blocchi che hanno aggiunto allora adesso sto esplorando qui ma non so dove sto andando dove mi sta portando da nessuna parte sembrerebbe quindi allora continuiamo da questa parte non c'è niente da questa parte idem proviamo da questa parte che sembra che si scenda ma allora sta struttura fa un po' cagare eh Sinceramente, ci ho trovato un posto che fa letteralmente schifo. Da qui si scende e si va da questa parte. Qui non c'è niente. Anche qui in tutto questo, non ho ancora trovato una cassa non mi sembra di chiedere troppo ma almeno quella ma questi blocchi oro, totalmente a caso io sto continuando a esplorare ma non c'è niente sembra un posto un po generato male quindi qui c'è una torcia la, una lanterna e me la prendo qui sto continuando ad andare chissà dove sono caduto da shiftato Ecco, tra l'altro prima esplorando ho trovato degli detriti antichi, talmente a caso ma penso che serviranno poco, ma allora a sto punto se sto posto è inutile uccido loro... Ah, sono morti già. Non c'è proprio niente. Niente di niente. Ma allora, eh... Ho trovato solo un po' di orma Era ero venuto qua per cercare altro. A questo punto lascio questo posto che tanto abbiamo capito che è inutile. Se riesco a trovare un'uscita, allora esplorando meglio. Ho trovato questo che comunque magnetite non lo butto via. Tutta questa roba qua non la butto via. A questo punto rompo la cassa la tengo tutto. E sento che ci sono da qualche parte dei quindi arrabbiati qui bastione è finito ora prova a salire ancora verso l'alto ed è finito a questo punto continuo e la mi do allora ragazzi è passato un po' di tempo e sto laggando è passato un po' di tempo e eh, ho trovato un, un nuovo bastione un nuovo bastione quindi allora andiamo qui e proviamo a conquistarlo Ma innanzitutto uccidiamo l'oro vedo già una cassa che è buona cavolo non me l'aspettavo questa è stata una mossa la zecca tra l'altro ripariamo se ne viva nella seconda mano e uccidiamo lui per te buon per te che sei morto da solo. ora abbiamo riparato l'Erythra questo nella seconda mano intanto torniamo un attimo su perché Qua c'è dell'oro, quindi raccogliamolo finché non ci sono i piglin, che è un buon bottino. Poi avevo visto una cassa, ma chissà dove è finita. Perché io sono arrivato da qui e se sparo con i razzi è ovvio che non farò male a nessuno. Allora, non sono arrivato da qui, perché sennò che io sia arrivato, no, sono proprio arrivato da lì. O forse no, mi sa che sono sceso, sì, sono sceso allora non ho più tanti blocchi, quindi meglio che li scavo ma a parte questo, mettiamoci un attimo qui e saliamo ho finito i blocchi ma ah, io sono arrivato da qui e questo è certo e prima non c'era quello scheletro e di certo allora prendiamoci un po' di volevo mettermi in mezzo alla lava ok ho preso un po' di blocchi quello scheletro so che mi vuole fare del male ecco la lì la cassa che ho trovato prima allora scheletro niente tu muori nella raga uh, questa roba qua è buona ma come sempre rompiamo tutto tanto posso ora continuiamo ad andare avanti allora non era da qui e sopra so abbiamo già vi visitato tutto perché non c'era niente allora le catene le voglio prendere perché sono carine e sono abbastanza costose comunque poi qui ho detto che già esplorato tutto quindi scendiamo a quanto pare non c'è niente vediamo un po' da questa parte ero già salito da qui e oggi c'è un enderman sto usando l'ascia perché così a tenere questo nella seconda mano poi qui e... ah, ho detto che ho esplorato quindi scendiamo prendiamo un po di blocchi e scendiamo poi loro facciamo di fuori per la loro esperienza la sua esperienza l'ho presa lo stesso poi a questo punto mi sa che dovremmo metterci a scavare perché già non trovo più niente un qualche modo per scendere quel blocco lì non voglio romperlo e l'ho rotto allora questo blocco si mi sa che si può solo smeltare perché l'ho preso quindi a quanto pare si, si potrà solo smeltare e quindi a me va bene anche senza silk touch io ero convinto che mi dava anche le Altre cose, comunque sembra che sia finito, ma secondo me non è così, perché solo non stiamo trovando il posto giusto. Ho trovato delle casse, speriamo di qualcosa di utile per delle anime, 2 non male prendiamoci questo così possiamo qualcosa questo non posso posarlo vabbè quindi qua rompiamo tutto vediamo se riesco ancora a posare qualcosa Un sacco di roba anche la Crying Lossi e velocità di anime 3 questo è ottimo Quindi posiamo tutto il posabile qua Ci entriamo a casa perché ho espusato veramente per un sacco di tempo e non ho trovato nulla Quindi mi sono abbastanza rotto di questi posti quindi Sperando che carichi Finalmente siamo tornati a casa, c'è un creeper qua che ci aspetta, perché vuole rompere tutto. Finalmente... Eh, ci sono altri creeper. Bello, allora andiamo a dormire. Ok, allora ragazzi, bottino, andiamo a discutere del bottino sotto, così siamo a far sicuro la qualsiasi cosa quindi prendiamo la shoulder box ho 40 blocchi d'oro che non sono male 2 Lodestone e altra roba di debris quindi detto questo il video finisce qui spero vi sia piaciuto, ciao!